Salve, mi chiamo Stefano, frucanto Corso Master 2018, oggi realizzerò una pralina aromatizzata con del cioccolato, della panna, del burro di cacao, del timo, delle bacche di goji, del sale rosso della Hawaii, dei coloranti e uno stampo in policarbonato.